Per entrare in Edmodo bisogna innanzitutto raggiungere la piattaforma scrivendo nell'indirizzo nella casella degli indirizzi www.edmodo.com o cercando Edmodo in un qualsiasi browser. Ah, questa è la maschera di login. Eh, vogliamo registrarci come studente, quindi registrati sono uno studente. Ora la cosa più importante è il codice classe, non si può entrare se il nostro insegnante non ci ha dato un codice classe, quindi il codice classe che diciamo così il nostro studente prova ricevuto è 2RX5R4 e il codice classe è di solito un insieme di numeri e lettere minuscole. Mettiamo il nostro vero cognome. Eh, volevo mettere Giuseppe Verdi ma esiste già, cosa che non vi stupirà. E quindi metto Pippo Verdi e qui metterò Pippo Verdi. Che è già in uso perché io ho già in realtà creato questo questo utente. Non occorre mettere l'email però i, se, avete un, se avete più di 14 anni ve lo consiglio e la password mi raccomando deve essere una password forte quindi più di 8 caratteri non qualcosa che sia facilmente individuabile tipo 1 2 3 4 5 o il nome del vostro cane o la vostra data di nascita ma un insieme di lettere e numeri possibilmente e non una password che usate dappertutto allora immaginiamo di aver ehm, di aver fatto questo, questo, a questo punto quando eh, il nome qua è verde, cioè è un nome nuovo, si attiva questo pulsante e voi eh, cliccherete registrati gratuitamente.